ciao eccoci pronti a un'altra lezione di Grease pencil abbiamo finora fatto dei disegni abbiamo visto come suddividere in livelli come colorarli e adesso cominciamo a utilizzare delle caratteristiche proprie di blender che eh, vedrete potranno essere molto creative chiudo questa parte qui è relativa appunto all'animazione ci arriveremo un giorno Comunque adesso ho un bello spazio ampio. Prima di fare uno schizzo introduciamo fin da subito questa palette che è questa qui con il, il simbolo della chiave inglese. Questi sono i modifiers. Per chi conosce Blender è una delle caratteristiche più potenti del software. I modificatori si trovano in questa finestra si possono scegliere da questa lista. Questa lista è esclusivamente per Grease Pencil quindi non sono i modifiers che conoscete normalmente e sono divisi in categorie eh, di generazione di deformazione e di colore e alcuni sono utili anche su immagini statiche che sono quelle che stiamo facendo noi adesso Altri sono più interessanti nel momento in cui si va a fare dell'animazione. Quindi non li vedremo tutti oggi ma cominciamo con quelli più utili per chi semplicemente sta facendo un disegno statico. Allora facciamo finta di voler disegnare eh, un, eh, un qualche elemento eh, che sia mh, simmetrico. Come vedete devo disegnare la stessa cosa da due lati. Il modificatore mirror mi può aiutare in questo. Rimuovo e guardate se adesso nei modificatori seleziono mirror in questo momento è già stato applicato torno qui in mezzo al mio disegno e vedete non appena disegno un elemento sulla sinistra tale elemento viene replicato sulla destra quindi è molto facile disegnare degli elementi simmetrici e anche è un, un elemento di design molto potente perché eh, avendo già la simmetria posso divertirmi ad andare a cercare proprio con degli schizzi eh, le forme che mi interessano e nel frattempo vedo costruirsi dall'altro lato l'elemento corrispondente. In questo momento la simmetria è sull'asse X. Vedete che è spuntato questo asse X. Ovviamente ho anche un asse Y sul quale potrei fare la simmetria, ma noi non lo vediamo perché è l'asse che viene verso di noi. Posso anche metterla sull'asse Z. Ecco, sull'asse Z in questo momento si è mischiato tutto quanto. Perché? Perché l'asse X è questo. L'asse Z è questo. E quindi ha specchiato tutto quanto dai due lati. Premo la B, lo cancello. Se io seleziono anche l'asse Z, il disegno che faccio viene replicato su tutti quanti i lati. E quindi per esempio se volessi disegnare degli elementi radiali, un, un fiore, qualcosa del genere, comunque anche qualcosa di, di completamente astratto, avere il, lo specchio sui quattro lati può essere utile per creare forme di questo tipo. Eh, altrimenti in qualsiasi momento è possibile disattivare. Notate questo, se io adesso ho la simmetria sull'asse X, io ho disegnato alcune cose a destra, altre a sinistra. Eh, nel momento in cui applico la simmetria non me ne accorgo, però bisogna saperlo che... Queste righe sono disegnate su questo lato e invece per sbaglio ne ho fatte anche sull'altro. Vedete Blender se lo ricorda, si ricorda da che parte abbiamo disegnato la riga la prima volta. I modificatori sono procedurali, vale a dire che sono calcolati sul momento. In qualsiasi momento io posso appunto come eh, abbiamo visto disabilitando la X ma anche Premendo questo tasto posso disattivare la visualizzazione del modificatore e posso anche premendo la X eliminarlo del tutto. Quindi non è che il vostro disegno viene modificato effettivamente, è solo un effetto applicato. Quindi nel momento in cui io applico questo effetto mirror, lo vedo, quello che faccio. È visibile posso anche non vederlo premendo questo tasto non vederlo in visualizzazione questa fotografia invece permette di non vederlo in rendering guardate se io adesso premo f12 e faccio il rendering vedo l'immagine composta se io disattivo questa macchina fotografica ma lascio attiva la visualizzazione qui ce l'ho ma se faccio il rendering non ce l'ho quindi questo è il significato di questa icone. In questo momento quindi io l'ho disattivato dalla visualizzazione ma se faccio il rendering c'è. Quindi ricordatevi che se volete eh, temporaneamente togliere un modifier da entrambi i risultati eh, perché magari l'avete messo per prova e volete invece eh, tenerlo da parte in questa lista non cancellarlo del tutto però volete non vederlo ricordatevi che... Premendo questo non si vede, ma poi magari ve lo ritrovate nel rendering, quindi ricordate il significato di questi tasti. Ogni modificatore ha le sue caratteristiche e adesso utilizzo questo mirror per vedere anche il significato delle altre. Adesso vado e faccio dei disegni anche in rosso, magari cambio anche strumento, prendo un ink pen, prendo il rosso e sempre con eh, X e Z in questo caso vado ad aggiungere degli ulteriori elementi al mio disegno in rosso, quindi con un materiale diverso. Vi ricordate abbiamo visto i materiali, adesso questo essendo un altro materiale io in qualsiasi momento premendo l'occhietto posso visualizzarlo oppure no. Allo stesso modo per questo modifier mirror posso decidere di applicarlo a un unico materiale cioè se da questa lista io scelgo black il modificatore mirror su XZ verrà applicato solo come vedete alla parte con il materiale black ma non a quella in rosso che infatti come vedete non ha lo specchio. Posso scegliere rosso e viene applicata solo al materiale rosso e non al black che quindi non ce l'ha. Se io avessi molti più materiali, quindi adesso prendo anche eh, il grigio e faccio degli elementi, adesso rimuovo con la X, posso rimuovere questo filtro per materiale e posso andare ad aggiungere degli ulteriori elementi con il grigio. Sto facendo qualcosa di, di completamente insensato dal punto di vista del disegno, perdonatemi, è solo per farmi capire. Comunque, è, è anche divertente l'effetto mirror proprio per quello, perché si può giocare con elementi astratti. E... E fare dei caleidoscopi. notate che se disegno sull'asse di simmetria andiamo a togliere un attimo l'elemento che è un po di qua un po di là viene mischiato in entrambi i lati vediamo se riesco a spiegarmi nel momento in cui io facessi una forma di questo tipo ho fatto una specie di triangolo e vediamo sia la punta che la parte larga che si sovrappongono quindi non viene cancellata la parte che Passa dall'altra parte dello specchio, vengono specchiate entrambe. Comunque adesso ho un materiale, ammettiamo che non voglia lo specchio al materiale grigio. Come faccio? Perché qua posso scegliere di darlo al black, posso scegliere di darlo al red, ma io vorrei darlo a black e red e non a grey. Ma ho un'unica casella, che faccio? Scelgo grey... E premo questa freccetta. Questa freccetta significa tutti tranne il materiale scelto. Quindi in questo momento ho scelto grey, ho premuto questo tasto e lo, il mirror viene applicato a tutti i materiali quindi a black e a red ma non a grey. Magari per pulizia e per capirci meglio andiamo a modificare black e lo chiamiamo blu e invece che un nero scelgo un appunto un azzurro Semplicemente perché si chiama black ma in realtà avendolo fatto con una matita è grigio e quindi somigliava al grigio. Adesso torno sui modificatori e quindi come vedete posso uh, selezionare un materiale al quale assegnarlo senza questa freccia e verrà effettuato il mirror solo su quel materiale o un materiale da escludere dal modificatore. Questa voce eh, vale per tutti i modifiers, quindi ve la sto mostrando per mirror, ma varrà anche per gli altri che vedremo. Adesso rimuovo questa X e lo applico comunque a tutto quanto. Allo stesso modo funziona questa impostazione per layer. Abbiamo finora dipinto tutto sul livello lines. Se io mi spostassi sul livello fills... E sul livello fils con, con il materiale grey andassi a fare degli elementi vediamo così così e poi confermo vado a fare questi elementi con il materiale grey e siccome mi sono spostato sul layer fils posso decidere di cambiare l'opacità di questo singolo layer e quindi per esempio pur essendo lo stesso materiale degli altri elementi ecco che comunque ha un'opacità diversa. Eh, adesso quindi questo è un layer fills magari ci disegno qualcos'altro sempre con, uh, con uno dei materiali esistenti siccome sto disegnando su fills nel momento in cui disegno eredita le caratteristiche del layer Fills, cioè questa opacità più bassa. Quindi ho una parte del disegno su Fills e una parte del disegno su Lines. Nel modificatore posso scegliere, come abbiamo scelto un materiale, posso scegliere un layer, posso dire di applicare il mirror solo a Fills. E quindi vedete lo applica al livello, ai contenuti di quel livello, ma non a quell'altro. Ha lo stesso funzionamento questa freccia, cioè fai a tutto quanto tranne Fills. In questo momento avendo solo due layer, ovviamente tutti gli altri layer tranne Fills significa il layer lines, che quindi infatti ha il suo bello specchio, mentre invece non ce l'ha Fills. Adesso, eh, anche a titolo di ripasso, zoomo indietro, quindi vi ricordate eravamo andati su view, avevamo premuto lock camera to view e zoomo indietro, in maniera da poter rendere il disegno più piccolo e mi sposto anche cercando di spostarmi esclusivamente sulla destra in realtà come vedete mi sono anche spostato un po' verso l'alto ed è apparsa questa griglia adesso ne parliamo rimuovo lock camera to view premo la n e nascondo il menu ed ecco qua che ho spostato il mio disegno di là era già capitato appunto che spostando, oltre a zoomando, apparisse questo che è il piano eh, nello spazio 3D, perché vi ricordate abbiamo detto che la nostra immagine è inquadrata da questa telecamera e si trova in uno spazio 3D. Premo lo 0, torno nella telecamera, questa griglia quindi rappresenta il pavimento, viene visualizzata. Tenete conto che questa griglia appunto non viene nel caso in cui io faccia un rendering, guardate, faccio il rendering, la griglia non c'è, ok? Quindi, state tranquilli che se la vedete, fate rendering e non si vede. Però se vi dà fastidio come in questo caso vederla anche in visualizzazione, Apriamo questo menu che questo menu speciale eh, ha il show overlays si chiama cioè tutte le informazioni in sovrapposizione diciamo quelle che non fanno parte veramente del disegno. Potrei semplicemente premere questo tasto e scompaiono tutti quanti gli overlay quindi tutti gli elementi visivi aggiuntivi che non fanno parte del disegno vero e proprio del modello 3D o del disegno se lo attivo e premo sulla freccetta posso decidere quali siano gli elementi che non voglio vedere in questo caso per esempio sarebbe floor però vedete quindi io potrei attivare anche altri elementi potrei attivare anche il free d cursor che non sappiamo cos'è ancora però è questo qui che vediamo qui in mezzo vedete è un elemento che posso attivare e disattivare comunque vedremo con calma tutte queste altre cose nel frattempo potete semplicemente se vi appare il pavimento e non lo volete premete questo tasto e scompare e rimane una semplice tela su cui disegnare. Se voglio spostare la telecamera come abbiamo visto devo premere lock camera to view e posso spostare il mio disegno spostando anche la telecamera e andiamo quindi a vedere un altro modifier. In questa finestra qui man mano che li aggiungiamo eh, appariranno delle una lista di modifiers vale a dire ne posso mettere quanti ne voglio potrei aggiungere un altro mirror se io ne aggiungo un altro ovviamente non ha molto senso perché l'ho già applicato sia sulla X che, eh, che sulla Z in questo caso e quindi in pratica non farebbe altro che replicare quello che già faccio ma per farvi capire cosa significa potrei avere un mirror sulla X che è questo e poi aggiungere un altro mirror solo sulla Z e otterrei esattamente lo stesso effetto. Quindi vedete questa è una lista. Se, se comincia a diventare ingombrante possiamo prendere questo triangolino e vedere la lista solo come informazione minima. Quindi questo triangolo mi permette di aprire le opzioni. Quindi riapplichiamolo così, visto che questo mirror mi permette di essere applicato su più di un asse senza stare a metterne due. E vediamo un attimo un altro modifier utile, che è il modifier array, che è il primo. Il modifier array, adesso chiudo un attimo mirror in maniera da poter avere... Tutto qua, come vedete ha molte più opzioni. Il modifier array serve a ripetere un disegno più volte. In questo caso il conteggio, questo è il numero di volte che viene ripetuto, 2. Se io il 2 lo porto a 3, il disegno viene ripetuto 3 volte e così via. Questo offset è la distanza che devono avere le singole copie rispetto al, al punto di partenza. Se io trascino col mouse qui, trascino verso destra, ecco che sull'asse delle X, che ricordiamo è quello orizzontale, sposto piano piano la copia in una posizione più avanzata. Ovviamente posso sempre scrivere un numero a mano qui dentro. Quindi in pratica io ho creato tre copie spostate di 8 metri, l'unità di misura di Blender sono i metri. Come vedete ci sono tre copie spostate sulle X. Se io posso anche spostarle leggermente anche sulle Y. Sulle Y significa mandarli lontano da me e infatti vedete che si stanno rimpicciolendo. Se io mi sposto nello spazio tridimensionale e riattivo la visualizzazione del piano per capirsi meglio... Vedete che si sono spostati all'indietro le copie, la, la seconda copia è di 5 metri, mettiamo 5, di 5 metri più indietro e l'altra ancora di 5 metri più indietro. Guardati attraverso la mia telecamera, eh, nascondo di nuovo il pavimento, significa vederli più piccoli. Adesso lo rimetto a zero, tornano qui, se voglio portarli verso di me ovviamente dovrei metterci un meno e vedete stanno venendo verso di me 0 se voglio spostarli anche sulle z 5 diciamo meno 5 così lo vediamo scendere ed ecco qua che si spostano verso il basso questo è il modo per creare delle copie di uno stesso disegno e spostarle shift ha un comportamento del tutto analogo potete utilizzarli in maniera analoga guardate se qua metto 0 e qua metto 8 ottengo esattamente lo stesso effetto si sommano quindi in questo momento prendeteli come due valori assolutamente intercambiabili, potete mettere lo stesso numero di qua o di là. Quindi se voglio andare sulle z, magari metto meno 3, un po' troppo poco, oh, e così sto replicando il mio disegno verso il basso. Magari adesso di nuovo metto un lock camera to view, e tiro tutto un po' su, eccolo, lo posiziono che stia tutto dentro. Ecco. Cosa, come mi comporto quindi se volessi replicarlo sia in verticale che in orizzontale? Abbiamo visto che i modifiers si possono accatastare uno sull'altro e non devo fare altro che scegliere di nuovo array, quindi aggiungerne un altro e questo lo chiudo ed è il primo array che mi fa tre copie in giù. E poi qua invece posso fare con offset di 8 sulle X, posso fare altre due in questo caso o tre o quante voglio di copie sull'asse X e quindi dall'altro lato. Adesso mi sposto un attimo nello spazio 3D e ho replicato facilmente un disegno. In questo caso abbiamo lavorato su un pattern astratto però eh, nel momento in cui anche lavoriamo in 3D vi, vi faccio subito un esempio interessante, cominciamo un nuovo documento, 2D animation, buttiamo via quello che abbiamo appena fatto, qua vado subito sui modifiers e metto fin da subito un mirror sulle X, magari utilizziamo anche il disegno quello più preciso. sto cercando comunque di essere veloce adesso aggiungo qualcosina a mano in maniera da essere un, un, un po più snello nel, nel disegno nel, non metterci troppo tempo comunque immaginate di avere appunto una situazione del genere adesso prendo materiale grey e faccio del riempimento dietro in maniera che vada a coprire. Come vedete posso lavorare tranquillamente senza preoccuparmi di sovrapposizioni. Adesso creo anche un nuovo materiale, eh, duplico il materiale grey e lo chiamo grey light e semplicemente vado a scegliere un grigio più chiaro, non nel, la, nello stroke ma nel fill. E vado a fare degli elementi. Ah notate adesso qual è il problema si stanno sovrapponendo i segni che ho fatto prima ehm, con il grigio qui eh, sono andati a sovrapporsi perché si trovano dall'altra parte e quindi attenzione a questo problema guardate se io adesso rimuovo il, il mirror, il problema è che questa parte di grigio scuro nel momento in cui si replica dall'altro lato va a coprirmi quello che ho già disegnato. Per risolvere il problema in questo momento la cosa più semplice è creare un nuovo layer e in questo modo, adesso ripristino il mirror, tutto quello che vado a disegnare adesso trovandosi su un layer al di sopra non avrà questo problema. Comunque adesso stavo solo cercando di rendere il disegno leggermente più complesso perché così abbiamo qualche dettaglio da poter vedere. Guardate adesso questo è mirror, se io aggiungo un array e lo aggiungo non sulle X ma appunto sulle Y e non un metro ma magari 10, 5 vedete lo stiamo mandando indietro e quindi se faccio un count anche bello lungo abbiamo ottenuto facilmente un corridoio e tra l'altro tutto quello che io faccio adesso eh, quindi se mi sposto di nuovo su black e continuo il mio disegno come vedete una volta che è impostato l'effetto mirror sapendo che sto disegnando sul primo degli elementi sia chiaro, non riesco a gestire una prospettiva in questo caso, però eh, già questo ci può dare un, un inizio di idea di cosa significa poter disegnare in 3D. Questo array l'ho fatto in maniera tale che vada verso lo sfondo, verso l'interno. Se mi sposto nello spazio 3D, eccolo lì, in realtà adesso per... Eh, come, come possiamo vedere le finestre sono leggermente sempre più a destra e anche si abbassano sempre di più ma il trucco dalla telecamera in realtà utilizzando l'array è quello di poter spostare il punto di vista in questo particolarissimo eh, disegno truccato diciamo però eh, sta alla vostra fantasia anche utilizzare le, le capacità dello strumento. Se aggiungo qualcosina qua, come vedrete, come vedete va giù. Ovviamente eh, qui eh, viene coperto perché? perché si trova, abbiamo visto sul livello qua sopra, sul livello eh, Lines 2, adesso lo chiamo così, e siccome Lines 2 è sopra a Lines, il, eh, questi cerchietti saranno sempre sopra al grigio che si trova su Lines. Se io spostassi in giù, questo, ecco che i cerchietti invece sono coperti, i cerchietti e i dettagli grigi sono coperti da quest'altro. Quindi eh, attenzione che eh, i, la sovrapposizione degli elementi dei layer è come in un programma 2D, mentre invece il, eh, in questo momento abbiamo messo la disposizione nello spazio in, eh, in modalità 2D. Posso cambiare questo comportamento qui, Stroke Depth Order, invece che secondo 2D Layers posso scegliere 3D Location. In questo caso la sovrapposizione degli elementi rispetterà la sovrapposizione degli elementi nello spazio. E quindi questi cerchietti verranno coperti da questo Grease Pencil che sta davanti. Ovviamente però introduco dei problemi nel momento in cui i segni che ho fatto eh, appartengono al, allo stesso punto nello spazio, queste righe che ho tracciato per riempire eh, siccome si trovano nello stesso posto non sa esattamente dove mostrarmele e ottengo questi difetti visivi che sono visibili anche in rendering. Per cui io adesso lo rimetto su cd layers e eh, vado a evitare questo, questa sovrapposizione semplicemente togliendo l'elemento ma eh, vedremo come fare per bene questo. Questo è solo un trucchetto adesso per mostrarvi già solo come un modifier array piazzato sull'asse Y ci può permettere di creare già tridimensionalità. Allo stesso modo vedete anche, il, anche array posso decidere di applicarlo solo a un certo materiale quindi per esempio adesso l'ho applicato solo al segno come abbiamo fatto prima. Posso applicarlo solo al gray e così via e allo stesso modo posso dire di farlo solo su alcuni layer e non su altri. Quindi se lo applico solo a Lines2 si, muov si muovono nello spazio solo quegli elementi oppure appunto come abbiamo visto invertire e così via. Quindi ecco qui abbiamo visto due dei principali modificatori tra i più utili per chi disegna Array e Mirror e abbiamo anche visto un'applicazione. Abbiamo avuto un primo assaggio di cosa vuol dire poter disegnare in 3D. Grazie di avermi seguito e ci vediamo alla prossima.